sono laura antichi oggi vi volevo presentare post it la possibilità di inserire immagini con annotazioni da classatools.net. è un'attività collaborativa e individuale gli studenti o gli insegnanti possono aggiungere sull'immagine dei bigliettini note di commento per identificare ad esempio Concetti chiave per approfondire, per valutare, per spiegare. I post possono essere di diverso colore e in questo modo è possibile organizzarli in base a categorie e a tipologie. Come fare? Nella casella di ricerca di Google scrivo mi Esce già. Ok. E entro in classatools.net faccio scorrere tutte quante le applicazioni che in questo meraviglioso sito sono disponibili e cerco il mio post-it metto un titolo prova di prova <ride> Aggiungo un'immagine, ad eh, image che non deve eh, superare i 300k. Inserisco la eh, mia immagine eh, Atene l'acropoli. Ok. Ora posso eh, sull'immagine eh, postare una serie di commenti andando in Add a label, adesso arriva. Io scriverò solo qui commento 1. Posso cambiare il colore di questo commento? Vedete, con il drag posso spostare il commento sull'immagine. Ne facciamo un altro. A the label questa volta lo facciamo azzurro a commento mento 2 qui scriveranno delle annotazioni gli studenti o gli insegnanti per spiegare un'immagine è possibile naturalmente salvarlo come pagina web oppure Embeddarlo e avere, ottenere anche l'indirizzo della pagina da eh, dare eventualmente agli studenti perché eh, mettano le loro annotazioni. Adesso dovremmo vedere eh, questa schermata in cui mi dà infatti l'URL e il codice embed. Eh, posso naturalmente ehm, il codice averlo per una pagina grande da inserire, media o, o piccola ok eh, posso anche stampare il template mh, questo template però è una funzione questa uh, premium e, uh, e posso anche vedere gli esempi di applicazione di uh, uh, questa app che è web based Ciao.